piegate di nuovo le gambe e intrecciate le dita delle mani e prendete il ginocchio destro con le mani e cominciate dolcemente ad avvicinarlo al petto e poi pian pianino lo allontanate dal petto sempre tenendolo con le mani sempre tenendo le dita intrecciate e fatelo qualche volta andando e tornando e consentite al bacino di fare un un movimento molto simile a quello che avete appena fatto e consentite alla vostra schiena di appiattirsi quando il ginocchio si avvicina al petto e sentite come il movimento si trasmette nella schiena e sentite come risponde la vostra testa dove va il vostro mento quando il ginocchio si avvicina al petto e dove va il vostro mento quando il ginocchio si allontana dal petto E continuate ancora a fare qualche volta questo movimento e sentite se facendolo a mano a mano che lo fate la qualità del movimento si modifica un po forse piano piano il movimento diventa più chiaro forse coinvolge un po di più la schiena forse il respiro si organizza in armonia con il movimento lasciate andare, distendete un momento le gambe, piegatele ancora, intrecciate le dita delle mani, prendete il ginocchio sinistro e fate lo stesso movimento, avvicinatelo pian piano, allontanatelo pian piano dal petto, andate e tornate diverse volte e sentite com'è, come com lo percepite, da questo lato come lo fate come lo percepite come coinvolge il bacino come si trasmette alla schiena e fate caso al movimento del vostro mento che si avvicina alla gola che si allontana dalla, dalla gola fate caso al movimento del vostro collo della vostra testa che scivola sul cuscino E ora lasciatelo andare e distendete di nuovo un momento le gambe. Piegate ancora le gambe, appoggiate bene le piante dei piedi a terra e riprendete qualche movimento di rotolamento del bacino nella direzione della testa e nella direzione dei piedi. Rotolate ancora qualche volta il bacino avanti e indietro e sentite come lo fate. al centro tenete le gambe piegate e ora prendete ancora il, la gamba destra il ginocchio destro con le mani ma mettete le mani dietro il ginocchio intrecciate le dita delle mani e mettetele dietro al ginocchio e cominciate con dolcezza senza tirare senza forzare ad allungare un pochino la gamba destra in direzione del soffitto la allungate fin dove si può allungare la allungate gradualmente e poi la ripiegate e poi la riallungate di nuovo tenete sempre le dita intrecciate con le mani dietro al ginocchio nello spazio posteriore del ginocchio e tenendo il ginocchio con le mani allungate piano piano la gamba e poi ripiegatela quindi ripiegate il ginocchio e ogni volta che allungate la gamba sentite fin dove la potete allungare fatelo con morbidezza senza esagerare e provate anche ad avvicinare un pochino il ginocchio al petto mentre la gamba si piega quindi mentre ripiegate la vostra gamba portate un pochino il ginocchio verso il petto mentre invece allungate la gamba nella direzione del soffitto allontanate un pochino il ginocchio dal petto in modo che la gamba si possa allungare su un asse più o meno perpendicolare al pavimento E sentite se facendo il movimento varie volte piano piano il movimento stesso diventa un pochino più ampio un pochino più semplice un pochino più facile poi lasciate andare e distendete un momento tutte e due le gambe piegate di nuovo le gambe, prendete con le mani il ginocchio sinistro intrecciando le dita delle mani e mettendo le mani dietro al ginocchio e cominciate pian pianino ad allungare la gamba in direzione del soffitto e a ripiegarla andando e tornando diverse volte e sentite quanto si vuole allungare questa gamba, quanto si può allungare con facilità può darsi che questa gamba si allunghi un po' meno dell'altra oppure forse si allunga un po' di più in ogni caso rispettate il limite che avvertite non cercate di andare oltre rimanete nell'ambito del movimento che potete fare con comodità, con facilità se è più piccolo di quello che avete fatto dall'altro lato va bene lo stesso e mentre piegate la gamba avvicinate il ginocchio sinistro al petto Mentre allungate la gamba, invece allontanatela un pochino, di modo che anche la gamba sinistra si possa allungare su un asse più o meno perpendicolare al pavimento. E sentite piano piano facendo il movimento, se cambia un pochino, come lo avvertite nella gamba, nella schiena. Poi lasciatelo andare e distendete tutte e due le gambe e riposatele. Piegate di nuovo entrambe le gambe, prendete il ginocchio destro con le mani mettendo le mani sulla parte anteriore del ginocchio, quindi più o meno sulla rotula. E tenendo la gamba sempre piegata fate qualche movimento con il piede destro con la caviglia destra di flesso estensione quindi portate la punta del piede in su e il tallone in giù facendo il piede a martello cosiddetto piede a martello e poi portate la punta del piede in giù e il tallone in su facendo il cosiddetto piede da ballerina e passate da un movimento all'altro la punta va in su mentre il tallone va in giù e poi la punta piano piano va in giù e il tallone va in su e continuate a fare questo movimento sentite se potete coinvolgere un pochino anche le dita dei piedi del piede e sentite osservate la sensazione che avete nella caviglia nel piede nella gamba se avvertite un eco di questo movimento nell'anca la gamba è sempre piegata, le mani tengono sempre il ginocchio sul davanti e il piede e la caviglia fanno questo movimento di flesso estensione. Riappoggiate un attimo il piede destro a terra senza distendere le gambe, tenete ancora le gambe piegate, poi prendete di nuovo il ginocchio destro con le mani, mettendo le mani dietro al ginocchio sotto, e riprovate ad allungare e a ripiegare qualche volta la gamba destra verso il soffitto e continuate a portare il ginocchio verso il petto quando piegate la gamba e ad allontanarlo un pochino quando la allungate e sentite com'è adesso il movimento dopo aver fatto anche il movimento del piede a martello e piede da ballerina è cambiato qualcosa nel movimento di allungamento della gamba? Poi lasciate la gamba allungata per quello che vi è possibile allungarla e tenendo la gamba sempre allungata fate il movimento del piede, lo stesso movimento di prima, fate ancora un po' di movimento di piede a martello e piede da ballerina, tenete le mani dietro il ginocchio destro, tenete la gamba allungata e con la gamba allungata più o meno verso il soffitto muovete il piede destro e la caviglia destra portate la punta del piede in su, portate la punta del piede in giù e sentite com'è bene, ora ripiegate la gamba, non la lasciate ancora, tenete ancora le mani dietro il ginocchio e riprovate ancora due o tre volte ad allungarla verso il soffitto e a ripiegarla e sentite come lo fate adesso com'è il movimento poi lasciate andare distendete le gambe e osservate bene il contatto di tutto il vostro corpo e in particolare il contatto delle gambe con il pavimento e sentite se questi movimenti hanno determinato una certa differenza tra il contatto della gamba destra e il contatto della gamba sinistra